Grazie Presidente, vorrei con questo intervento finale rispondere alle tante osservazioni fatte e esprimere ovviamente il, la soddisfazione per essere riusciti ad arrivare ad approvare questo atto come primo grande comune in Italia. Quindi la, riconosciamo la cancellazione dei canoni eh, per i centri sportivi municipali in un atto di una delibera che è la prima in Italia e quindi siamo, dobbiamo essere tutti orgogliosi ecco, il, eh, se c'è voluto tempo è perché questi sono i tempi previsti dai regolamenti la proposta è stata depositata all'inizio di aprile e poi ha seguito tutto il percorso previsto dal regolamento quindi 15 giorni per gli uffici per dare i pareri, eh, i giorni per i municipi, le controdeduzioni della commissione e quindi in realtà eh, sul, vedendo proprio i tempi previsti dal siamo riusciti eh, a, a raggiungere quasi il risultato massimo possibile. E è stato un lavoro condiviso, come hanno detto eh, tutti i colleghi che, che sono intervenuti, e, e questo è, è un bene ovviamente, è un lavoro condiviso con tutti i municipi, appunto. E, tra l'altro l'unico emendamento che abbiamo votato è, è proprio in eh, accoglimento di due osservazioni, la stessa osservazione fatta da due diversi municipi. E, ecco, tra l'altro approfitto per eh, fare un invito eh, a continuare a lavorare insieme in commissione e appunto, abbiamo votato eh, dieci, mi sembra, tra ordini del giorno ed emendamenti, di cui in realtà soltanto uno era stato analizzato in commissione, nonostante la commissione abbia lavorato per tante ore, dedicando tanti incontri e quindi sarebbe stato bello forse condividerlo insieme eh, in commissione, non eh, è stato deciso di fare diversamente e, e quindi eh, comunque il. Eh, il risultato poi finale, ecco, come eh, hanno detto tutti, è, è quello che conta ed è un risultato utile per la città. E quindi il, eh, per quanto riguarda infine l'altra importante delibera, sempre in tema sportivo, che riguarda gli impianti, eh, ovviamente anche qui l'intenzione è quella di lavorare insieme, e, però ecco, come... I, Mm, sappiamo bene noi che stiamo qui in aula e lo diciamo magari anche a chi ci ascolta eh, da casa, le difficoltà non sono tanto trovare una convergenza dal punto di vista politico su questi che sono temi come dire, universalmente riconosciuti e difesi da tutti, quindi la tutela del servizio sportivo, delle attività eh, di base fatte dalle associazioni, ma appunto andare a superare i rilievi del, delle strutture. Quindi le tutti dei pareri negativi che richiedono richiede lavoro e siamo a disposizione per farlo insieme se è questa il, la volontà. E, però, ecco, siccome ho sentito eh, alcuni interventi che lamentano appunto delle lungaggini, eh, le lungaggini si spiegano esattamente con questo motivo, quindi ecco se hai intenzione insieme di superarle allora ci assumiamo tutti la responsabilità anche del tempo necessario per trovare delle soluzioni, altrimenti ecco, ci sono quattro delibere, ognuna potrà prendere la sua strada se, se dobbiamo tentare di fare come dire, gara a chi arriva primo, non è questo il nostro obiettivo, e, tra l'altro ecco, il, il lavoro poi condiviso da risultati eh, positivi, ricordo, ecco, ho ricordato già i pareri dei municipi, ricordo la partecipazione delle associazioni, c'è stata una commissione eh, di mi un paio di settimane fa che ha visto la, eh, circa 200 collegamenti, non so, forse il Presidente ci potrà aggiornare se è stata la commissione con più collegamenti di tutti, è durata, se non ricordo male, tre ore e mezzo. E, e quindi certo un, un lavoro che ecco, poi sta arrivando nonostante questa grande partecipazione con tempi record primi in Italia ad essere approvata oggi in aula e quindi ringrazio tutti comunque per il contributo che, che hanno dato a questo risultato di cui dovremmo essere tutti fieri. Grazie.